Soul. if you didn't, baby, let me down. Slow let me down. Eccoci qua in, in game, raga. Ebbene sì, abbiamo rubato l'account di leader. Oh mio Dio, raga. Non ho parole. Un account pieno di skin oggi assurdo. Come avete letto dal titolo, oggi andremo a fare par una partita con la skin più rara del gioco. Ossia, a parere mio, la Galaxy Skin. È una delle più rare in assoluto. Andiamo ovviamente a mettere tutte quante... Tutta quanta il set della Galaxy Skin. Mamma mia, guardate quante skin che ha... Alla Glow. A, a lei. Che non mi so come si chiama? E Eone o Eone. Non lo so come si chiama, ma è bellissima. Abbiamo poi. No, raga. Vertex Oscuro. Oh mio Dio, Vertex Oscuro. Questa qui che è della PS. Bomb Bombardiere Reale. Bella, bella questa. Non ci credo. Ed eccola qui la nostra skin. Ha ah, pure l'iconic. Eh, raga, questa qui è tanta roba, eh Tanta roba, ma oggi andremo a fare la partita, oh my god, con la skin Una delle skin più rare del gioco la galaxy skin Raga, mettiamo tutto il suo, tutto il suo set, tutto il set del galaxy skin Eccolo qua, eccolo qua, il disco galattico Mamma mia quanto è figo, raga Ci starebbe veramente bene, cavolo, in qualsiasi altro set Eccolo qui, piccone ascia stellare S saremo pronti per startare raga Ma ricordate bene c'è anche il deltaplano Eccolo qua dietro deltaplano della galaxy skin eh, La mimetica lasciamo pure questa Oh mio dio Guardiamo un po' che codice datore utilizza mm. Mm, Vedo che non utilizza nessun codice relatore. Raga mi raccomando Code creator Davide Dominati Ovvio Utilizzatelo tutti è molto molto importante raga per supportarmi Eccolo appena messo raga mi raccomando tutti quanti che avete dominato nel negozio oggetti di fortnite E che dire raga non ho cambiato le sense, quindi non so come andrà a finire ma Andiamo in game instant proprio let's go let's go Mettiamo in singolo e andiamo a fare i culi e, Salutiamo l'autista la, dell'autobus con il nome di Livir ma va bene così e, Raga oh ma che cavolo come cavolo si apre raga la mappa come diavolo! Con la freccetta si destra, ma siamo pazzi! Raga, andiamo in un posto lontano, lontano, lontano, Direi tipo un bel foschi fumaioli che ci sta. Andiamo a Foschi vai Ok no raga Foschi Fomeioli ci sta già andando gente Intanto bellissimo del saprano, raga Ditemi tra, tra l'altro voi qua sotto nei commenti Quanti di voi hanno la skin galaxy Perché vi ricordo che in questi giorni dovrebbe esserci per appunto il torneo Per la skin femminile galaxy Disponibile solamente per le persone che ovviamente hanno questa skin Quindi raga scrivetemelo sapere voi qua sotto nei commenti Comunque, ragazzi, giocare con questa skin è una cosa di assur assurdo, veramente, è veramente assurdo. Spero, raga, che voi abbiate almeno una possibilità di giocare con questa skin, perché è un'emozione unica, raga. Cioè, una delle skin più rare del gioco, full, full set, praticamente, top, raga, troppo bella, troppo, troppo bella, raga. Ancora, comunque, non abbiamo trovato nessuno, guardiamo un po' se riusciamo a trovare un nemico e guardiamo un po' se riusciamo a farlo fuori, anche perché... La vedo dura un po' con queste essenze Però dai ci proviamo ci proviamo raga Tra l'altro raga non ve l'ho ancora detto Ma mi raccomando iscrivetevi al canale Attivate la campanella per non perdervi nessuno nei prossimi video E ricordatevi anche di lasciare un bel pollicione in su Cerchiamo di arrivare almeno ai 100 mi piace Raga ci riusciamo ci riusciamo Le facciamo queste condivisioni Dai raga mi raccomando condividete il video con tutti i vostri amici Ok raga però con un nemico Mi ha piaciuto di soffiato, Guarda questo qua che mi vuole far cadere, mannaggia. Vediamo cosa riusciamo a farci. Lo vedo abbastanza arrabbiati arrabbiatino, eh. Oddio, raga, l'ho killato non so manco io come. Con queste sense è troppo, troppo, troppo difficile, raga. Veramente è una cosa di... Difficile, non sapete quanto Ho sbinato veramente troppo, raga Però l'abbiamo fatto, l'abbiamo killato, dai così Mi prendo il tattico che preferisco eh, Almeno guardo se riesco a spammare Anche se è brutto da dire Madonna, raga, che senso Non glielo andrò a cambiare, raga Per, eh, per appunto tenerlo meno in sospetto Perché se scopre, raga, che gli ho fottuto l'account Mi ammazza, come ben sapete, raga Perché... Un account del genere rubato direi proprio un no assoluto Cioè io mi incavolerei troppo raga non so voi Quindi non eh, cambio le sensibilità per non andare troppo in sospetto Anche perché raga sicuramente non me le ricorderò mai se le, le cambio Ma ragazzi sa che qui qualcuno ha fatto una brutta fine Se ha voluto suicidare ha dato, ha dato termine alla sua vita, Raga guardate qui c'è il loot Vabbè gg <ride> per lui Oh oh sento sparare raga andiamo a vedere cosa fanno vi ricordo che è una jump, e se nel caso mi trovassi in difficoltà, non mi vergogno a dire che sicuramente scapperò. Perché, raga, è impossibile giocare in questi sensi, vi ricordo. L'ultima volta che lo dico, giuro. Ok, perfetto, un bel 60, lì l'abbiamo fatto. Madonna mia, mi ha preso veramente con il cecchino. Non ho assolutissimamente parole. Ma è stato lui o è stato uno da dietro, raga? Aiuto, non ci sto capendo più niente. Penso tu non mi prenderei proprio, sai, fratello. Adios. La skin galaxy non si fa uccidere così facilmente, bro, mi dispiace. Sarà per la prossima. Beh, raga, devo dire che in questa partita sicuramente la mia sicurezza... Ecco. Ma... Siamo seri? Non mi aveva visto questo qua, Sarà il più 90 Guardiamo un po' cosa riusciamo a fare Ma cosa stava facendo questo ragazzo Mi dissocio completamente No raga ci stanno facendo cadere Via via raga mi sa che è la persona di prima Guardiamo se riusciamo ad arrivare almeno alla top 10 Io provo a acquirla raga. Non ne Nessun altro Siamo rimasti in 15 Ok lì c'è un'altra persona che sta andando verso di là, raga, li passiamo da dietro Proviamo a fightarla, o no, raga, non lo so non so che fare, forse dovrei fintare al camper, però raga, noi gli andiamo da, da dietro, anzi, rimaniamo tipo qua che magari se fa la mossa sbagliata ecco, vedi, la mossa sbagliata è questa qui avviciniamoci un pochino raga, questo è morto, lo dico no, si è spostato fermati, fermati del tutto che almeno ti rotterai 18 della Madonna. Aia, aia, si fightano. Ecco, doppio 33. Ok, lo bisogna pushare adesso, raga, un più Corri, corri, picca la galaxy, corri. Boom, terza kill, raga, per noi, mamma mia. Questo pompa qua è troppo forte Ovviamente ferro a questo E ci speriamo Queste qua Anzi no ho sbagliato rip Ripedate Che dobbiamo spararsi prima di shieldini Mannaggia siamo in, siamo in zona sicura Quindi è perfetto Eccoci Aiuto raga la difficoltà nel evitare. Beh lo squalonci grazie ma anche no preferisco di no raga lui se ne sta andando e noi che, fa e noi che facciamo ce ne priviamo e no che non ce ne priviamo raga facciamolo andare dove farà lui A noi che ci frega raga l'importante è che siamo ancora a vita Beh devo dire raga mi sa che ha avuto paura della nostra galaxy skin raga una delle più rare di questo game Madonna veramente è una cosa assurda giocare con questa skin raga Ora purtroppo non me la posso godere appieno con le mie senza, raga, ma preferisco non, non farmi sgamare, raga, quindi preferisco non cambiarle Ok, raga, qui c'è gente Ah, raga, mi ha fatto malissimo, raga, mi ha fatto malissimo, veramente Mi devo curare, anche io gli ho fatto abbastanza male, ma lui, raga, mi ha fatto veramente Okay, oh! No rip Rip rip rip rip Raga 71 di vita Ma va bene così va bene così raga Io Direi di tornare al centro Di tornare alla lobby Perché raga se magari Dovesse tornare in game E scoprisse che non gli funziona e non le fa entrare Raga sarebbe un casino Quindi ragazzi spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto Io devo andarmene di proprio assolutamente da questo account. E devo proprio scomparire. Vi ricordo ancora una volta: Codice creatore negozio vostri oggetti. Da avete nominati, ragazzi. Se li utilizzate, mi raccomando, taggatemi su Instagram. Noi ci svecca in un prossimo video o in una prossima live. Mi raccomando, statemi bene. Bella, raga, bella, bella.